Il giocatore che più in assoluto mi piacerebbe allenare al Pallone d'Oro 3.0, signore e signori, è... È stato un evento veramente fantastico. Io ringrazio, come sempre, i Pierlas V, che non è mai scontato riuscire ad organizzare degli eventi che attirano veramente così tanto il pubblico. Detto questo, ragazzi, mi ritiro ufficialmente da questa competizione... Perché? Il vero motivo, signori, per cui ho deciso di non partecipare più a, ne a nessun pallone d'oro è perché ripercorrendo il mio percorso, o meglio partendo da quello che è stato pallone d'oro 1.0 diciamo che vincere e diventare pallone d'oro per la prima volta mi ha fatto aprire gli occhi mi ha cambiato veramente tanto e mi ha lanciato e quindi mi ha dato spazio e visibilità e tanto tanto altro anche perché ho visto anche l'affetto da parte della gente, delle persone eh, Dopo aver vinto questo magnifico evento Riconfermarmi era il mio obiettivo Fin dall'inizio Perché vincere una volta Sì, lo possono fare tutti È possibile farlo Riconfermarsi è la vera vittoria e la vera motivazione Perché vai a dimostrare a tutti quanti Che non è stato vinto per caso Ricordati una cosa Vincere lo possono fare tutti Ripetersi, vincere due volte Vuol dire essere Veramente il migliore Benvenuti a tutti ragazzi, io sono il più piega E come avete appena potuto vedere È ufficiale, non sarò più L'allenatore di Off Samuel al pallone d'oro 3.0 Il motivo l'avete visto nella clip Appena girata Samuel ha deciso di ritirarsi dal torneo E di conseguenza io in questo momento Non so chi allenare, ma proviamo a fare un gioco Se dovessi allenare qualcuno Nel prossimo pallone d'oro Chi dovrebbe essere il giocatore che io Dovrei allenare ho selezionato 5 nomi e farò una valutazione di questi 5 nomi Scrivetemi intanto nei commenti quale giocatore vi piacerebbe che io allenassi E mi raccomando lasciate un like a questo video e iscrivetevi al canale Manca pochissimo per i 30.000 iscritti E vi ringrazio per tutto il supporto che mi date ogni giorno su Instagram, su Youtube, su Twitch Siete veramente numeri numero 1, voglio un sacco bene Ma adesso passiamo ai 5 nomi che potrei allenare al pallone d'oro 3.0 il primo nome che ho selezionato è Jay Pata. Jay Pata, giocatore che ha rappresentato la Roma, allenato... Da ZW Jackson Ragnar E in collaborazione con Gilbert Nana, giocatore che ha fatto Bene ma non benissimo durante Il pallone d'oro 2.0, ha perso Contro Gnabry, la tattica che ha Utilizzato non è stata efficace Nonostante secondo me poteva Essere senza dubbio la rivelazione Del torneo, non è riuscito a dare il massimo Vuoi per un discorso fisico ma soprattutto Perché ha sbagliato la tattica Andava a prendere troppo alto Gnabry che è esperto invece nel gioco All'interno della gabbia e di conseguenza ha esaurito molto prima le energie e quindi ha perso Cosa potrei dare in più a J-Pata? Beh sicuramente una strategia più vincente Sicuramente potrei aiutarlo a trovare le tattiche migliori Per poter giocare all'interno della gabbia E soprattutto dargli quella carica che serve in ogni caso Per affrontare questi tipi di eventi La mia valutazione del giocatore è 8,5 su 10 E potrebbe essere un giocatore veramente interessante da allenare ma passiamo al prossimo Un altro nome che ho selezionato Che ha rappresentato la Lazio quest'anno È Sespo Giocatore eclettico Bravo tecnicamente Ma fisicamente Troppo Troppo Troppo fragile Quindi con lui invece Farei un lavoro molto diverso Andrei a lavorare Molto più sul fisico Andrei a lavorare Sulla sua resistenza E sono convinto Che con le sue abilità tecniche Potrebbe Nel pallone d'oro 3.0 Dire assolutamente La sua Voto del giocatore 7.5 su 10 Vediamo se Mi stuzzicherà il palato Oppure selezioneremo Un altro giocatore Ma vediamo il prossimo Il prossimo nome È un nome che quest'anno ho già aiutato però da esterno diciamo fa parte del gruppo con cui lavoro ed è Gnabri Gnabri è un giocatore assolutamente interessante all'interno della gabbia perché mixa molto bene velocità e forza fisica quello che gli manca in assoluto è la tecnica quindi con Gnabri andrei a lavorare tanto sulla tecnica di base che evidentemente gli manca che è fondamentale per giocare all'interno della gabbia per il pallone d'oro 3.0 come avete visto Off Samuel è riuscito a mixare molto bene sia forza fisica Fisica che tecnica, e questo gli ha permesso di vincere due palloni d'oro consecutivi. Quindi, con Gnabri fare questa tipologia di lavoro, e sono convinto che con un buon allenamento, Gnabri potrebbe essere il nuovo pallone d'oro 3.0. Valutazione del giocatore anche per lui 8,5 su 10. Andiamo al quarto nome. Il quarto nome che ho selezionato in questa lista è un nome di prima scelta Il nome è Simone Crispo Se io potessi allenare Simone Crispo sono sicuro al 99% che riuscirei a portare a casa la vittoria E vi spiego il perché Simone è un giocatore che abbina tecnica e velocità ad altissimi livelli Gioca in terza categoria, si allena tutte le settimane ma non per questo non può migliorare E infatti con lui farei un lavoro molto diverso rispetto agli altri Con lui andrei a lavorare molto più sulla consapevolezza e la tattica all'interno del gioco oltre ad aiutarlo fisicamente ad affrontare questo genere di sfide perché come abbiamo visto infatti anche contro Samuel la resistenza fisica alla fine ha prevalso ovviamente quella di Samuel nei confronti di quella di Crispo quindi con lui andrei a fare un, un lavoro di completezza a 360 gradi visto che è già un buon livello su quasi tutti i fronti valutazione del giocatore 9,5 su 10 e sono sicuro che il prossimo anno potrà contendere la vittoria e probabilmente sarà anche uno dei favoriti se non il favorito ma adesso andiamo all'ultimo nome che ho selezionato dei miei papabili giocatori da allenare durante il pallone d'oro 3.0 intanto ripeto nei commenti fatemi sapere quale giocatore vi piacerebbe che io allenassi e quale secondo voi può essere Toltof Samuel che non farà più parte del pallone d'oro chi può essere appunto il favorito per vincere questo evento importantissimo forse l'evento più importante del panorama calcio di Dupilio nome è un mio piccolo sogno ho sempre avuto nella mia idea che questo giocatore potesse fare grandi cose all'interno del mondo del calcio ma che gli manchi qualcosa gli manchi quel, quel pizzico di, di cattiveria, di, di, di volontà, quel pizzico di tecnica in più, quel pizzico di velocità in più gli manchi veramente un centesimo per fare un euro completo io non so se parteciperà al pallone d'oro 3.0, non so neanche se l'organizzatore stesso lo vorrà, ma io provoco e faccio questo nome, il giocatore che più in assoluto Mi piacerebbe allenare al pallone d'oro 3.0 Signore e signori È Pierino Pierino potrebbe essere la sorpresa Del pallone d'oro 3.0 Ripeto io non lo so se parteciperà o meno Il prossimo anno al pallone d'oro 3.0 Ma sono quasi sicuro Che con il mio aiuto potrebbe diventare Il nuovo pallone d'oro Di Youtube Italia Succedendo a Off Samuel Di questa cosa sono assolutamente convinto E con un grande allenamento E una buona pianificazione Durante quest'anno io potrei aiutare Pierino a vincere l'ambito premio Andando ad affrontare a Adversari, ostici come J. Pata, come Crispo e perché no, come suo fratello Gnabri. E a voi piacerebbe che io allenassi Pierino? Fatemelo sapere nei commenti fatemi sapere in ogni caso qual è il giocatore che più vi piacerebbe che io allenassi. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, mi raccomando, ci saranno tanti contenuti nelle prossime settimane, appena il mio girocchio starà un po' meglio. Reduce della YouTuber League Juventus Milan che avete visto e come avete visto l'abbiamo portata a casa, siamo stati bravissimi mi raccomando, lasciate il like, lasciate un commento e condividete il video. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!